Andrea ti vedo molto in forma e oggi apriamo un nuovo pacco anche se non so dirti quando pubblicheremo questa recensione perché ne abbiamo fatte parecchie nei giorni scorsi comunque io te lo lancio, tu sei pronto? No, non sono pronto ma a parte che non ci vedi tanto bene perché non sono per niente in forma devo avere qualche chiletto di più ancora addosso ma vabbè ah, devo urlare un po' di più perché hai detto che vi si sentiva basso. in effetti qualche video l'ho fatto un po' spento eh. No, alla fine comunque Andrea sei veramente eccezionale Dicono tutti, eh, più scarpa meno pro depodista, te la lancio, sei pronto? Valordo! <ride> oh, Questa era difficile, ma devi indovinare di che scarpa si tratta e poi soprattutto mi devi dire che cosa c'è dentro. Secondo me potrebbe essere una scarpa super innovativa. Ah, Enrico, eh, non apro pacco, penso che tu possa avere ragione. Può essere se è la storia del gatto dentro, che può essere sia vivo che morto, no? Può darsi che ci sia pure al suo interno un Minion. Un Minion, vediamo. <ride> Vuol dire che l'avresti già aperto te. Eh, non so se hai visto la recensione Morten all'interno all della quale abbiamo trovato un Minion. Così, più serioso. preso il pacco. Mi piace che ha proprio i pacchi come a Natale. Questo dubito che siano scarpe, dopo guardiamo, questo dubito che siano scarpe, potrei avere già qualcosa. questo dubito che siano scarpe, queste potrebbero essere scarpe. Non c'è Minion dentro. Ma di che marchio si tratta? Così mi viene abbastanza difficile. Però hai visto che, di che colore era la scatola, no? No, no sai perché? Perché ho il sole di fronte, faccio abbastanza fatica secondo me oggi indovini perché comunque è una mescola è abbastanza conosciuta anche se non è utilizzata ancora da molti podisti e amatori pro però comunque è molto molto interessante eh, allora la scarpa è una puma vabbè oh, però questa era facile perché da cosa l'hai capito però? Senti, senti qua. ma eh, è col carbonio o senza carbonio? assolutamente col carbonio guarda qua allora, devo dire che rispetto ad altri si piega quel millimetro in più. Ma secondo te quanto pesa? 240 secondo me. Vabbè, non lo posso sapere, ma che scarpa è comunque? Allora, mm. è abbastanza semplice perché hanno due modelli col carbonio e uno è molto particolare, tagliato qua in mezzo, che era le Fast e queste sono le Deviate Nitro Elite, giusto? Sì, noi avevamo testato e recensito le Deviate Nitro normale, questa qua invece è la versione, tra virgolette, Elite. Elite Racer, la volevamo provare, eh, ha un sacco di materiale quello figo che piace a noi, il nitro. Praticamente è su tutta l'intersuola, si vede la piastra in carbonio qua sotto maia molto racing allora la scarpa mi sembra ben fatta adesso mi scappa il nome ma c'era una ragazza che è arrivata a terzi trials americani che usava queste qua provatela un secondo perché secondo me l'ho presa a mio numero eh, quindi o oh, è tuo numero perché comunque ricordiamo ricordiamo che sulle puma bisogna guardare il numero americano perché il numero europeo è diverso rispetto a quelle eh... A cui noi siamo abituati. Allora, il numero... Sì, in effetti qua dice 42 e mezzo, ma 27 cm, e mezzo, quindi non è il tuo numero. È il mio numero 42 mezzo, Andrea. Ma non è il 27,5. Facciamo così, due minuti di brainstorming, un coffee e poi dopo diciamo le tre cose di questa scarpa, ok? Sì, anche perché i coffee latitano, eh. I coffi sono arrivati recentemente, ma proprio negli ultimi giorni, ma invece effettivamente nelle ultime settimane non ce ne sono stati molti. Guarda, li apprezziamo molto anche perché diciamo che è un po' il canale per tutti, quindi ci fa piacere quando arrivano perché vuol dire che state supportando il canale e quando non arrivano... Vuol dire che il lavoro di max di montaggio non è fatto bene. <ride> Ho comprato un'altra macro lens e spero che questo possa piacere a, a voi podisti amatori. L'ho indossata la scarpa, mi vado a fare due passi. Dai facciamo due minuti di pausa e poi dopo ci vediamo per due domande. Oh Andrea è la tua risposta definitiva sul peso oppure cambi sono 240 grammi o di meno? Ah, facciamo una cosa ti lancio le Deviate uh, Nitro non Elite, la versione invece allenamento, e poi dopo mi fai sapere cosa ne pensi del peso. Queste sono 265 grammi, non le hai prese mai? Beh, non le prendi mai. 230-220, allora. Sono 199 grammi. Dai, 220. Detto. Allora Andrea, di, dimmi una cosa, cosa ne pensi di questa intersuola Nitro che effettivamente questa eh, è eh, al suo livello più puro? Sì, devo dire che il vecchio modello che c'era già piaciuto un sacco eh, aveva praticamente una doppia mescola di nitro sotto morbidissimo e sopra un pochino più duro e già c'era piaciuto un sacco questo è tutto morbidissimo sia sopra che sotto parte sotto e parte sopra invece una cosa che mi interessa sapere è cosa ne pensi della tomaia, che è comunque completamente diversa rispetto a quella invece da allenamento come l'hai vista e secondo te soprattutto stesso numero o mezzo numero in più? Allora lì è da valutare un po' perché ho su delle calze abbastanza grosse e la scarpa mi sta giusta, non mi dà problemi, forse qualcuno potrebbe valutare il mezzo numero in più ma io andrei lo stesso del, del mio stesso numero. Invece a livello di tallone che è comunque molto molto molto morbido cosa ne pensi? Sappiamo che molti hanno l'anno scorso suggerito che poteva creare un problema al tendine d'Achille come l'hai vista nei pochi secondi e rispetto all'altro modello cosa ne pensi? La, subito di primo acchitto ho sentito il talone morbidissimo, eh, come piace a me, e l'avampiede un pochino più duro. Fondamentalmente credo di, di amarle un po' di più così le scarpe. È uno dei miei modelli preferiti che ho sempre amato e ultimamente forse avendo un, ho usato un altro un pochino più duro non boh, lo so, lo riesco a farvelo piacere tanto e credo che questa possa essere un buon compromesso. Un buon compromesso perché è comunque molto morbida, anche nell'avampiede è molto morbida, ma credo che ci sia forse mezzo centimetro di meno di, di schiuma che la rende un pochino più dura e credo anche un pochino più precisa beh chiaro che non c'hai corso veramente però la, la, quello, quello che ci hanno detto è che comunque l'altro modello irritava il tallone probabilmente anche questo lo fa non so cosa ne, cosa ne pensi dopo averla provata per qualche Guarda, seconda te Ricci perché sono molto simili conta che questa qua è un pochino più morbida a me il... sì forse, forse questa qua era davvero un pochino più dura però, boh, non lo so, a me le scarpe così, adesso si cominciano a piacere con, con questo tallone così morbido solo di tessuto. Poi ripeto, guarda questo qua, stessa pressione, comunque va giù un pochino di meno, questo qua stessa pressione, guarda. Invece a livello di allacciatura mi sembra che il modello di allenamento sia... Secondo me è migliore Però non so Cosa ne pensi? Non lo so Bisogna vedere in Questa credo che non si sia mai slacciata In generale mi sembra Che comunque la l'allacciatura è la stessa Tranne la... i laccetti Che sono un pochino più racing su... Sulla Elite. Comunque lo vedremo dopo aver fatto qualche test e la recensione. Invece a livello di spazio nell'avampiede è sicuramente più ampia in quella di allenamento. Cosa ne dici? In quella di allenamento è più ampio ma è anche più, più morbido il, il materiale, più elastico. Mentre quella quella Racing è quella plastichida che abbiamo già visto su, su altri marchi che diciamo che non, non è elasticizzata e rimane molto precisa invece cosa ne dici domanda assolutamente molto difficile della piastra in carbonio e secondo te comunque eh, come hai visto la, a livello di flessibilità a livello di flessibilità mi è, sem mi è sembrata subito un pochino più, più flessibile di altre, di altre scarpe di altri marchi. Eh, bisogna capire adesso l'effetto in, in allenamento o in gara se è davvero quell'effetto trampolino che si dice. Invece a livello di battistrada eh, come, come l'hai vista e ti sembra comunque avere un ottimo grip come sappiamo avere eh, Puma con il Puma Grip. Il, il battistrada non so se ci ha fatto caso è strano perché nelle tagliature qua del, del battistrada c'è del, del tessuto non l'avevamo già visto al dire il vero Chiaramente su questo non ne capisco molto il senso credo che in questo punto dia un pochino più di, di grip in certe occasioni non lo so per il resto è una scarpa da, da correre su asfalto o. O al massimo allenamento in pista, e credo che faccia il suo sporco lavoro. Anzi, credo che rispetto alle altre scarpe racing abbia più intagliatura. Beh, sicuramente faremo un test completo nei prossimi giorni. Poi magari correrai i 5 km molto velocemente, quindi saprai gestire i cambi di direzione. Grazie, Andrea, stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima, nei prossimi giorni sicuramente correrò anch'io. Speriamo che tu possa correre, anche perché se devi fare il test in pista e temi di filmare, devi almeno correre. Ma devo correre forte? Beh, esatto, se lo no, viene in bici dai. Non riesco ad andare in bici, comunque grazie ancora, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao, alla prossima!